Dal 31 ottobre all'11 novembre, Gorgonzola no, no, no, no. Dampo Dolce, 300 grammi, Pascoli italiani a 1,49 Euro Spinet. Ecco perché è la spesa intelligente. Ecco quanta spesa. Ho preso la coperta. faccio il giro della cassa di 70 tutta la mia spesa